prove generali di un mondo senza donne, è impossibile? Sì è impossibile e non ci metteremo da parte, quello che facciamo oggi è valorizzare tutte insieme il lavoro invisibile, il lavoro siamo in piazza e abbiamo scioperato oggi anche per chi non ha potuto scioperare, per i lavoratrici in nero, per i voucher, i lavori gratuiti, per le golf, le badanti, un lavoro faticosissimo e sommerso. Oggi si lotta come tutti gli altri giorni, si sciopera e si manifesta, però è, è più degli altri giorni per continuare anche gli altri giorni, creare una rete, ricontarci perché siamo la metà. Siamo la minoranza più grande, siamo a metà. Ma c'è ancora bisogno di lottare semplicemente per essere donne? Non è per essere donne, per ripartire dai i diritti della minoranza più grande porta dietro i diritti di tutte le minoranze, secondo me, sociali ed economiche. Qual è il senso di questa giornata? Beh, sicuramente quello di manifestare contro la violenza in generale e oggi, soprattutto contro la violenza sulle donne. Noi siamo faglie attive e no questa maschera è il nostro simbolo perché siamo un gruppo autogestito che da agosto di quest'anno uh, tutte le domeniche va su ad Amatrice a portare uh, vestiti e beni primari alle persone, uh, ai terremotati. E a questo abbiamo unito anche un progetto teatrale che sta nascendo in questo momento. E quindi ci uniamo diciamo, a uh, tutte quante quelle che sono le manifestazioni contro ogni tipo di violenza. Eh, noi siamo qui oggi non solo per la violenza, per rivendicare i nostri diritti, ma perché come insegnanti chiediamo qualcosa di più, chiediamo un sapere critico, chiediamo di poter dare alle nostre alunne e ai nostri alunni un sapere critico, un approccio contro gli stereotipi maschili. Noi proponiamo proprio una riscrittura della cultura in chiave neutra, non è detto che debba essere in chiave femminile, ma in un'ottica oggettiva.